Carissimi amici, oggi vi porto un po' in giro in questo meraviglioso monte a raccogliere resina di pino. Il pino è un albero molto utilizzato nella magia fin dai tempi più antichi. Associato sicuramente alla longevità, considerate che l'esemplare di pino più eh, vecchio che abbiamo tutt'oggi vivente ha 4.800 anni. Una cosa inconcepibile, no? È un pinus longeva. Pino che emette questa meravigliosa resina ed è molto importante raccoglierla se la si trova nel bosco. Non andrebbe mai provocata ferendo l'albero. Ma se la si trova, e quindi si va un po' in cerca, e la si trova un albero che si è naturalmente ferito, ecco vi consiglio davvero di raccoglierla. Segnatura di Marte e tra poco vedremo le sue proprietà e vi insegno come si sublima, come si purifica la resina del pino. Come vedete appena raccolta è un po' sporca, ci sono sicuramente altri componenti ecco, insieme, ma eh, la resina del pino noi la associamo alla longevità, è un albero sempre verde, è un albero con un'età uh, un di vita molto, molto lunga, alla protezione, alla purificazione anche dagli spiriti cattivi, alla pace nella famiglia, alla gioia e anche alla fertilità. Considerate che noi, e per noi intendo uh, io con tutta la mia famiglia, la utilizziamo soprattutto nei momenti uh, quando c'è influenza, quando c'è la febbre, quando ci sono queste cose un po' virulente ecco nella casa, no? che qualcuno si prende uh, a, o un forte raffreddore oppure appunto un po' di influenza, ecco, una, un incenso fatto proprio con la resina del pino è perfetto proprio per purificare l'ambiente per purificare la casa da tutte queste influenze che comunque sono spiriti cattivi per purificarla vi consiglio un pentolino che poi dedicherete praticamente un po' anche per questo perché è difficile poi da pulire ma non impossibile potete metterla direttamente sul fornello così come ho messo io alla fiamma molto bassa mi raccomando perché si, si può bruciare molto facilmente eh, e potete metterla direttamente eh, sul fornello quando praticamente vedete che vi, vi fa un po' di, di piccole bolle eh, sarà abbastanza lento il processo ma quando vi fa delle piccolissime bolle voi lo alzate dal fornello e lo lasciate raffreddare qualche secondo in modo che si riattemperi in questa maniera non vi brucerà ricordatevi che quando sentite proprio scoppiettare siete già sul limite, siete veramente all'orlo del massimo, quindi non vi dovrebbe mai eh, scoppiettare. È arrivata a vederla un po' come un schiuma, ecco, ma non che scoppietta. Un'altra alternativa validissima sicuramente è il bagnomaria. Per questa operazione il bagnomaria ve lo consiglio comunque di averlo a disposizione. Vi può servire adesso perché praticamente con il bagnomaria non vi si brucia, ok? non vi si brucia la resina, oppure lo usate dopo il bagnomaria, quando l'avete nel barattolo, se vi si indurisce particolarmente, volete riammorbidirla, il bagnomaria è perfetto. Potete girare con uno stecchino, non vi consiglio strumenti metallici, semplicissimi stecchini, in modo che vi assicurate si scioglie, ecco vedete le bolle di cui vi parlavo, queste sono proprio segno che eh, si sta sciogliendo molto bene eh, uniformemente Dopodiché dovete filtrarla, è sufficiente un semplicissimo tovagliolo e ricordatevi che poi questo tovagliolo lo buttate via, quindi insomma che possiate buttarlo eh, di materiale naturale oppure potete addirittura usare un, una calza ad esempio da donna ecco funzionano bene anche quelle, adesso non ce l'avevo e, e versate semplicemente la vostra resina completamente sciolta, vedete come sto facendo io qua la versate ecco vedete inizia già a gocciolare eh, piano piano la resina. Qui è molto importante che agiate sul tempo perché la resina si eh, raffredda facilmente, velocemente e poi diventa dura quindi poi non si filtra proprio più niente quindi non lasciatelo semplicemente così ad aspettare ma iniziate, ecco vedete come ho fatto io, a, uh, stri a stringerlo, ecco il fazzoletto e poi prendete un po' di carta da forno, Li sconsiglio i guanti perché comunque sono di plastica e la resina è molto molto bollente con un po' di carta da forno che tanto vi serve anche tra pochissimo prendete l'altra estremità, vedete come sto facendo io e fate leva, fate forza affinché vi si possa facilmente, ecco girare e arrotolare su se stesso in questa maniera voi spremete tranquillamente tutto uh, il fazzoletto vi dico subito che ora io per il video e comunque poi perché mi serve depositata sul barattolo uso il barattolo ma questa colata praticamente perché è come se fosse una colata voi la potete fare anche direttamente sulla carta da forno non è obbligatorio avere il barattolo Infatti eh, quando siete pronti o direttamente sulla carta da forno oppure dal barattolo eh, lasciate che si versi e potete creare delle strisce ecco, eh, che poi si raffredderanno vedete molto velocemente. È pronta, le nostre meravigliose gocce eh, di pino sono pronte, sono solidificate, potete spezzettarle e metterle in un barattolino. Vorrei darvi due altri consigli un po' extra con cui potete mescolare la resina del pino a farne l'incenso il primo è con la canfora verrà un incenso molto molto forte e questo toglie le forze del male toglie proprio le forze demoniache che sono dentro la casa e una cosa del genere è molto forte è una bella purificazione della casa un'altra alternativa è con ginepro e legno di cedro questo è meraviglioso appunto per una guarigione dopo una convalescenza eccetera eccetera e vi protegge anche perché il legno di cedro aumenta proprio la protezione dell'ambiente in cui viene bruciato. Come vedete il fumo è molto intenso, molto bianco, è un fumo veramente particolare. Mi auguro che questi piccoli insegnamenti vi siano stati utili e ci vediamo nel prossimo video.